Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, siamo a fine novembre, quest'anno per la seconda volta userò un, un albero in vaso, rispetto a quelli a radice nuda eh, che ho usato prevalentemente gli anni scorsi. Ho l'esigenza di rimpiazzare alcuni alberelli che nel frattempo sono morti, erano delle nocciole, eravamo presi veramente piccoli, non ce l'hanno fatta. Quindi ne ho approfittato eh, per prendere due qualità di pere, scusate si muove la telecamera perché ho qui, è venuto a trovarmi lussi. Eccola qui, è la mia aiutante, quindi ne ho approfittato, dicevo, per prendere due qualità di pere eh, che mi potessero maturare nell'arco di tutta l'estate, ne ho una che mi matura a giugno, questa matura a fine luglio e un'altra maturerà a settembre, e poi ho preso qualche altra qualità di altri tipi di frutti che magari dopo vi farò vedere. Questa, nello specifico, è una pera precoce morettini Allora, adesso le operazioni da fare sono queste, la togliamo dal vaso. E mettiamo tutto il pane di terra dentro un secchio pieno d'acqua. Nel frattempo che facciamo lo scavo, poi vi farò vedere cosa metterò all'interno, a quel punto diraderò leggermente le radici e lo metterò a dimora. Quindi adesso procedo con l'operazione. È importante fare uno scavo più grande della dimensione del panni di terra, almeno un 20 cm per lato, compreso la profondità. Soprattutto per la profondità è importante perché poi vi farò vedere eh, quello che ci andrò a mettere poi nel fondo. che si scalda a trapiantare gli alberi. Ok, finito lo scavo, vi volevo spiegare perché ho messo a bagno zola di terra dentro l'acqua, perché così, siccome non sappiamo come è stato trattato fino adesso quest'albero, eh, le radici hanno il tempo in modo di impregnarsi di acqua. Io poi innaffierò ugualmente sopra la buca una volta che l'avrò interrato, però così gli diamo la possibilità di assorbire più acqua e per un po' siamo a posto insomma ok adesso proviamo la zona di terra fin dove arriva come profondità e poi vediamo se dobbiamo ancora scavare o meno Ok. adesso come vedete la pianta va molto giù di circa 15 cm è troppo, quindi adesso dovrò riempire la parte sottostante per fare in modo che la pianta arrivi all'altezza questo colletto deve essere all'altezza della terra. Non deve essere so coperto da terra. Quindi questo va benissimo in questo caso perché sotto ci metterò uno strato di stallatico pellettato generoso. Ricoprirò tutto con la sua terra un paio di 2-3 cm, poi farò per riempire tutta la parte intorno farò un um, mischierò la sua terra con il terriccio e con lo stallatico pellettato per renderlo un pochino più leggero il terreno il mio argilloso non è proprio il massimo quindi in questo modo lo alleggerisco parecchio Ci sono varie tecniche per trapiantare un albero, io un po' ho guardato anche online, ognuno dice la propria, sicuramente sono tutti giusti. Io seguo il metodo che mi ha insegnato il contadino qui che abita vicino a me, abbiamo messo insieme giù 50 alberi, quindi ho visto che funziona e sto usando quello. Molti come variante cosa fanno? Mettono, prima di mettere lo stallatico mettono uno strato di sassolini o di inerti per fare in modo che il terreno poi faccia defluire l'acqua, non assorba ed è corretta come cosa, io non l'ho mai fatto, adesso al momento non avevo gli inerti con me, quindi seguirò il metodo classico che mi hanno insegnato insomma, voi se volete provare l'altro fate benissimo a farlo, ecco tutto lì. 5 manciate, dopodiché metto un paio di centimetri, 2-3 centimetri di terra per fare in modo che le radici non tocchino direttamente lo stalatico pellettato. Non dovrebbe succedere nulla perché non brucia le piante, però onde evitare qualunque tipo di rischio di sofferenza della pianta. Adesso vediamo se l'altezza è giusta, se no aggiungiamo altra terra. Siamo ancora bassi, quindi aggiungiamo qualcosa. così ci siamo questo è giusto adesso apro un po le radici se avete un paio di guanti a portata di mano non vi volete sporcare le mani va bene lo stesso cercherò di non romperle ma solo di separarle dalla terra ecco qua adesso cerchiamo di metterla il più dritta possibile sposto la telecamera, vi faccio vedere le operazioni eh, che seguono, nel senso che adesso riempirò qui con stallatico pellettato eh, la sua terra e il, il terriccio. Allora, ho iniziato a mettere il miscuglio di terriccio stallatico e la sua terra. Ho iniziato a depositarla ai lati e con un piede ho schiacciato in modo tale da evitare spazi vuoti e così anche per dare consistenza al terreno ora preparo il resto nel frattempo scusate il fiatone ma quando si lavora si parla mi permettete una divagazione poetica così mentre lavoro ha ah, sempre un qualcosa di magico per me dover eh, il trapiantare gli alberi perché con un po' di fortuna questo albero sopravviverà a me stesso quindi un po' di fortuna per l'albero ovviamente pensare che un domani mio figlio o qualcun altro che abiterà qui possa raccogliere questi frutti da un albero trapiantato da me insomma mi, mi, mi fa felice ecco mi soddisfa la mia necessità di dover lasciare un, un qualcosa al prossimo spero che sarà mio figlio ovviamente ma non si sa mai come va a finire nella vita quindi chiusa la parentesi poetica sì, quando sono arrivato qui non c'era nulla qua c'era un vecchio vigneto dismesso da molti anni la terra era incolta ora allora siamo messi di buona lena e abbiamo messo giù una cinquantina di alberi ho creato un boschetto non c'era nulla su circa 3-4 mila metri quadri in discesa non c'era nulla, eh, abbiamo messo giù le acace, che ci serviranno poi per la legna. Onestamente rimettere in piedi il, il vigneto non era mia intenzione perché non ho né la cultura del vino purtroppo e né il tempo per starci dietro perché comunque è un lavoro quello. Allora, torniamo a noi, diamo un'altra pressata, ok, avanti così ancora in giro, intanto vi dico l'operazione da fare dopo, una volta finito, è ovviamente innaffiare con 15-20 litri di acqua, poi fare una potatura di massima, adesso poi vi farò vedere, Ed infine quando cadranno tutte le foglie col, col freddo, probabilmente verso gennaio, anzi se va avanti così mai, dovremo fare poi un trattamento, io ne faccio uno soltanto, con la poltiglia bordolese su tutta la pianta. Allora lascerò qui il terreno mio in discesa, va giù, lascerò qui un colletto di qualche centimetro di altezza, anzi adesso lo creerò meglio con il resto della terra, perché mi verrà comodo poi quando innaffio, l'acqua non andrà giù. L'ultima operazione da fare poi sarà mettere uno strato di pacciamatura per difendere le piantina, la pianta giovane dai rigori del freddo, soprattutto le radici ovviamente. Quindi ho del cippato che non avevo più utilizzato, quello di scarto se vi ricordate, e lo metterò tutto intorno. Questo mi aiuterà anche a tenere lontane l'infestante per un po'. Ecco qua. ovviamente lo fermerò con una canna o con tre canne adesso vediamo ok allora siamo alle battute finali l'ultima manciata di pallatico. poi una vicina 10-15 litri di acqua piano piano se si assorba un po' ha piovuto per un paio di giorni fino all'altro ieri quindi il terreno è abbastanza morbido e umido ci vorrà un po' ok nel frattempo che si assorbe vi faccio vedere per la potatura operazioni che farò, adesso ve le farò vedere, toglierò tutti i getti, toglierò i rami interni, come questo qui, e lascerò soltanto il calice, cioè, vi spiego meglio, lascerò soltanto due rami, massimo tre, che mi aprono la pianta, questo come primo anno per dare più forza poi ai rami che lascerò ovviamente ecco ti pareva che non arrivava l'aiutante uh vieni perfetto allora adesso riposiziono la telecamera faccio vedere la facciamatura questa lo faccio con il resto del cippato che avevo tagliato che avevo creato l'altra volta Tra l'altro questo, tanto lo sapete già, diventa humus col tempo. Ora provo a fissarla con un palo. fissarla faccio la potatura allora con la potatura di nuovo un po' così la vedete da vicino dicevo le forbici le ho già disinfettate con la fiamma vado molto vicino a da dove nasce il rametto allora ecco. provo a lasciare così poi su la cimo Ma vi dico subito non sono un gran potatore quindi se qualcuno ha qualche consiglio da darmi ben venga io faccio più o meno come mi hanno spiegato bene ok adesso la leggo e l'operazione è finita vi dicevo appena cadono le foglie quindi tra un paio di mesi, una mano di poltiglia bordolese per disinfettare il tronco, la pianta e in generale tutto e speriamo bene nell'anno prossimo. Ovviamente poi in primavera, alla ripresa della fase vegetativa, smuovo il terreno, do una buona dose di stallatico pellettato e si spera che quest'anno attecchisca. L'anno prossimo non farà frutti 2020 intendo, probabilmente nel 2021 cominceremo a vedere qualche risultato se è tutto a posto. Dai, allora vi ringrazio per aver visto questo video, come sempre se avete consigli da darmi vi, vi ringrazio, me li potete scrivere con l'info box. Se vi è piaciuto il video e volete condividerlo, ve ne sono grato. Ah, ecco, volevo ringraziare tutti gli iscritti, siamo, abbiamo superato i 3.000 iscritti a volte mi chiedo se questa cosa è reale o meno nel senso che siete tantissimi per ciò che faccio io e per come lo faccio, perché non è il mio mestiere quindi, quindi mi fa piacere che mi seguite mi fa piacere per come interagite con me per adesso ci sono stati pochissimi commenti del poco fuori luogo, quindi va bene così e grazie ancora e ci vediamo al prossimo video se hai voglia di approfondire questo argomento, ma anche altri, puoi visitare il mio blog unorsincampagna.com. Qui troverai tutorial, approfondimenti o semplici storie della mia vita in campagna. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.